Come memorizzare la data della battaglia di Poitiers? La battaglia di Poitiers si svolge nel 732 d.C. Carlo Martello riesce a fermare a Poitiers l'avanzata dei musulmani. Per ricordare questa data basta aggiungere 110 anni All'altra data che dobbiamo ricordare, molto importante per i musulmani, la data dell'Igira. L'Igira avviene nel 622 d.C. Aggiungendo 110 anni abbiamo 732 d.C. Questa data è importante perché grazie alle vittorie sui musulmani Carlo Martello farà incoronare suo figlio, Pipino il Breve, re dei Franchi. A sua volta Pipino il Breve dividerà il suo regno per i suoi due figli, Carlo Manno e Carlo che diventerà Carlo Magno, che diventerà imperatore del Sacro Romano Impero nell'Ottocento.